Buonasera, vi voglio presentare Live Worksheets che serve per creare esercizi interattivi partendo da un documento in Word o in PDF da noi precedentemente costruito. Questo sito dà la possibilità che si chiama liveworksheets.com dà la possibilità quindi del student access e del teacher access con il teacher access andate a registrarvi se non l'avete già fatto oppure eh, fate login e enter se eh, siete già registrati nella pagina principale voi potete vedere tutti i contributi che sono stati dati dagli utenti che potete utilizzare in about the site ci sono tutte le informazioni eh, utili utilissime da leggersi in italiano come posso usarlo eh, c'è qualche limite come posso ottenere le risposte dei miei studenti ci sono limiti nelle cartelle di lavoro interattive posso aggiungere i miei fogli di lavoro interattivi al mio sito web o blog, posso scaricare i fogli di lavoro in pdf, hai bisogno di aiuto, qui è tutto da leggersi. Poi abbiamo gli interactive worksheets, che sono um, proprio tutti i lavori che, fatti dal... Eh, quindi dagli altri utenti che possono essere eh, scaricati e analizzati. Se noi andiamo a scegliere la lingua, infatti italiano, troveremo mh, tutti i, uh, i file, comunque le esercitazioni, proposte in italiano. Ma quello che è interessante non è soltanto che possiamo utilizzare queste... Mh, applicazioni vedete qui dovrei eh, indicare il colore ad esempio del, del pulcino questo è per è quindi una classe molto eh, eh, iniziale e, eh, ma eh, posso andare anche eh, cioè, eh, associarlo al mio workbooks eh, downloadare il file in pdf, embeddarlo nei siti, nei blog, in classroom, in uh, microsoft team e anche condividerlo attraverso whatsapp e, ehm, e la cosa interessante però è che posso vedere com'è costruito quindi vedete che ehm, Qui vi dice, vi, vi fa vedere proprio che in ogni tessera che, eh, di corrispondenza io dovrò scrivere in questo caso eh, join 2.1 e join 2.1 eh, per eh, associare quindi il pulcino al colore giallo. E così per tutti gli esercizi eh, che vengono forniti abbiamo questa possibilità di esplorazione. Eh, interna e di a capire come sono fatti. Poi abbiamo quindi Make Interactive Worksheets con tutorial, video tutorial e qui eh, la possibilità quindi di uploadare il nostro file e di creare il nostro esercizio interattivo per le classi un'altra sezione importante è Make Interactive Workbooks abbiamo il video tutorial e abbiamo la possibilità eh, di creare dei workbooks da associare alle classi vedete che ne ho eh, creati al, eh, alcuni questo è di default che possono essere i workbooks una volta creati editati assegnati agli studenti può essere cambiata la copertina con upload eh, cover eh, voi cambiate il titolo ci sono eh, le, i grading option i eh, checking option e tutta eh, una serie di eh, opportunità di eh, manipolare questo eh, che verrà soprattutto associato alle classi e agli studenti e anche di rimuoverlo. Andiamo a creare ehm, il nostro eh, eh, workbook, e esempio potrei, eh, io non, non scelgo la, la materia ma scelgo la classe, quindi potrei scegliere classe Uh, terza mm, A ma voi potete uh, scegliere anche la disciplina e assegnare uh, uh, il grado ok, make new workbook e vedete comparire il book della classe terza A, Vado posso editare il content assegnare gli studenti, come vi avevo detto, ma mettiamo subito una copertina, scegliamo un file qualsiasi, vabbè uno qualsiasi, eh, boh, eh, andiamo qui, vabbè, ne scelgo uno, vabbè, questo è questo, magari, che si è di più, Faccio upload e vedrete uh, comparire quindi la uh, copertina del workbook, poi uh, si andrà ai Make Interactive uh, Workbooks e quindi uh, qui si, mh, no questo l'abbiamo fatto e poi c'è la community, è molto interessante per lo scambio dei messaggi, se andate nel vostro account trovate i vostri worksheets che avete creato gli studenti my students ecco scegliete la, la classe della la classe quindi a terza a, posso aggiungere a the students gli studenti attraverso il nome la username una password che attribuisco oppure posso <coughs> Ritorniamo in Add Students, Invite Students attraverso il codice del gruppo della classe eh, terza A. Quindi ho le modalità semplificate, posso assegnare poi i workbooks, eh, vedere il gruppo, i risultati del gruppo, editare o rimuovere eh, quindi la, mm, mm, il nostro... Workbook. quindi vedete che molte sono le possibilità e ora andiamo a vedere come eh, quindi creare un esercizio interattivo prepariamo ora il nostro eh, file Word per l'esercizio interattivo io l'ho già impostato, si chiama Platone Simposio si Mito dell'Androgeno e ripasso. Ho inserito un'immagine, qui ho lasciato uno spazio perché inserirò poi il, un video e um, poi ho scritto del testo con un messaggio guida, riempi gli spazi vuoti con la... Eh, parola appropriata e eh, quindi il simposio è uno dei dialoghi eh, qui eh, poi mh, eh, lavorerò sul, online sul testo narrati e raccontato da Apollodoro seguace eh, di Socrate che riporta il discorso su Eros che durante un banchetto era stato portato avanti da Agatone, Socrate, Alcibiade ed altri. Poi ho scritto un testo guida, riempi gli spazi vuoti con le parole appropriate. Il mito dell'androsino sarebbe stato narrato nel, ho lasciato lo spazio, simposio, da, eh, ho lasciato lo spazio, che definisce Eros come il dio più amico degli uomini. Eros è il farmaco per quei mali la cui guarigione dona agli esseri umani felicità. E poi eh, ho scritto dell'altro testo. Ho scritto di nuovo un testo guida per il trascinamento delle parole. Trascina le parole eh, nel posto appropriato. Le parole sono da trascinare saranno Zeus, uomo, donna. Eh, eh, eh, e lascerò lo spazio dove andranno inserite come vedete e quindi Zeus vuole punirli quando la metà mm, eh, è donna e quindi trascinerò qui dopo donna eh, eh, se fosse incontrata con la metà uomo avrebbe degenerato quando la metà, eh, qui trascinerò uomo, si fosse incontrato con la metà uomo, si sarebbero uniti nobilmente per poi rivolgersi, eccetera, eccetera. Poi ho messo un ripasso di filosofia. La eh, frase stimolo è di collegare con le frecce il filosofo alla, alla frase, quindi adatto. Sono andata, ho salvato poi il file in Word e uh, poi l'ho salvato in uh, PDF. Ora andiamo uh, sul, uh, work, sul sito Live Worksheets e um, and andiamo in Make Interactive Worksheets e Get Started. A questo punto scelgo il file, lo scelgo quello in PDF che si chiama Platone, apri, upload, ecco, adesso vedete che mi ha restituito il testo, qui metto lo spazio per inserire il video, che... ecco qui lo spazio che avevo lasciato per inserire il libro il uh, video vado uh, poi a prendere il uh, link del, uh, del video avevo trovato un video sul uh, appunto il mito dell'androgeno abbastanza Uh, è veloce da uh, quindi guardare incollo il link del video questo punto e poi riempi gli spazi vuoti qui nello spazio vuoto creo una casella e eh, scrivo qui dentro la casella cliccando narrati narrati poi è raccontato da, quindi nella casella scrivo Apollo d'oro. Oh, non è andato, cioè bisogna stare un po' attenti a scrivere ok, che sia evidenziato, quindi Apollo d'oro. Ok, eh, poi seguace di Socrate eccetera eccetera poi riempi gli spazi vuoti con la eh, di nuovo parola appropriata e qui è narrato nel simposio scrivo simposio qui da scrivo Aristofane ah, di nuovo ecco avete visto che bisogna accertarsi che sia selezionato Aristofane ok e uh, poi eh, qui uh, Faccio, seleziono per il, trascinamento, per il trascinamento Zeus, Zeus, e dentro Zeus scrivo drag, due punti, uno. Zeus andrà inserito qui, e quindi qui creo una casella con. Drop, scritto, due punti, uno, eh, eh, poi eh, qui è eh, la metà donna se fosse incontrata, quindi seleziono donna, ok, e eh, dentro donna eh, scrivo drag due punti due e qui quando la, eh, la metà è da inserire qui donna quindi qui scrivo drop due punti due qui quando la metà devo inserire uomo quindi drag due punti tre e qui dove va inserita, trascinata, poi scrivo drop due punti, tre ho scritto drop due punti, tre ok, qui per quale vi stavo dicendo che qui in ripasso di filosofia collegherò con le frecce il filosofo alla frase per fare questo quindi seleziono Uh, protagora e scrivo dentro la casella join due punti uno e uh, la frase che sua è l'uomo è misura di tutte le cose e dentro la casella l'uomo è misura di tutte le cose scrivo join Due punti, uno. Per quanto riguarda Eraclito, eh, eh, quindi in casello, join due, due punti, due, tutto scorre, seleziono e... Eh, scriverò dentro la casella join due punti due Socrate lo seleziono scrivo join tre join due punti tre Sapere di non sapere, scrivo nella casella selezionata, join, due punti, tre, gorgia, scrivo join quattro dentro la casella, join 2 punti 4 nulla è è la sua frase e eh, dentro la casella nulla è scriverò join 2 punti 4 ecco fatto ora eh, ho compilato eh, tutto eh, il mio eh, quindi live worksheet vado nella, a fare il salvataggio con save in alto nella eh, barra grigia, save eh, lo rendo, lo lascio privato perché questa è una prova e quindi scrivo il titolo prova prova di testi e vado in save open worksheet e andiamo a vedere il risultato allora vedete che eh, ecco si è caricato il video anche quindi gli alunni guarderanno il video poi riempiranno gli spazi qui scriveranno narrati è raccontato da Apollo d'Oro narrato nel simposio da Aristofane quindi compileranno tutto, eh, tutto questo e poi eh, adesso abbiamo mh, il trascinamento ho lasciato troppo spazio qua il trascinamento delle parole quindi la, eh, Zeus volle punirli, ok? Eh, quindi eh, donna, quando la metà donna si fosse incontrata con la sua metà uomo avrebbe generato, e a qui potevo lasciare più spazio: quando la metà uomo si fosse incontrato con la metà si sarebbero uniti nobilmente, eccetera. Poi qui ho il collegamento, protagora, vedete che compare un pennarello. l'uomo è misura di tutte le cose, eracrito, tutto scorre, eh, Socrate, sapere di non sapere, e a gorgia, nulla è. Ho finito, finish, e vado a vedere il check my answers, e eh, come vedete mh, mi dà eh, il risultato 10 su 10 cioè mi dà anche la uh, votazione ora uh, posso add to my uh, workbooks e quindi aggiungerlo alla, alla classe mh, ad esempio terza e um, lo aggiungerò, quindi uh, mm, lo, lo aggiungo al mio workbook lo ritrovo nel mio workbook della classe terza, e, ved e vedete che posso uh, avere un preview, assegnarlo come homework, Uh, spostarlo eccetera eccetera edit uh, delete e così via ok quindi lo posso questo comunque aprire preview questo è il mio uh, uh, file in uh, preview come vedete, che è inserito bellissimo nel, eh, nel workbook. Posso anche Add to uh, Google Classroom, quindi uh, condividerlo in uh, Classroom. Mm, eh, mi accerterò di essere, ad esempio, in uh, con G Suite. Con l'account di Suite, poi scegli un corso, in, in Sassari 3, scegli un'azione, eh, quindi fai uh, un annuncio, ad esempio, vai, e vedete che da proprio nel in Classroom, la prova del, del testing. Del, prova L'avevo nominato prova di uh, testing worksheet. Sono ritornata nel file in live worksheet. Volevo uh, concludere dicendo che se voi andate in, ma in Make Interactive Worksheet, trovate i tutorial, perché questi sono eh, soltanto pochi esempi che vi ho mostrato, in questa guida trovate tutte quante, vedete, eh, le esercitazioni, e, e sono moltissime, che potete fare, eh, ad esempio il, il multiple uh, choice, eh, exercise, eh, insomma tantissimi esercizi che potete sperimentare eh, e quindi potete anche aggiungere dei file eh, mp3 un eh, powerpoint file insomma il drag and drop l'abbiamo visto e eh, un sacco di esercitazioni che da eh, sperimentare questo è eh, tutto per quanto riguarda eh, così le istruzioni base per poter utilizzare questa meravigliosa applicazione utilissima e uh, condivisibile eh, che uh, potete utilizzare per rendere mh, interattivo l'apprendimento dei uh, vostri studenti arrivederci